L'IAS io ho ricordi diversi, ho dei flash più che delle situazioni precise, ho dei luoghi, ho il portone di via Tovaglie 7, ho il computer Apple che veniva usato in quella sede, eh, ricordo molto bene eh, la macchina per stampare i volantini, ricordo le matrici di cera, eh, ricordo i presidenti di allora, eh, Montanari, Enrico Lenzi, ricordo gli obiettori di coscienza che erano più grandi di me, ricordo i miei primi passi, diciamo da giornalista o comunque da persona che si interessava di informazione, ricordo le persone disabili, allora si diceva handicappate, che, che aiutavo, che accompagnavo. A fare terapia, ricordo il centro Bernardi che non aveva a che fare direttamente con l'AIAS ma che mi avvicinò all'associazione. L'AIAS è nata come associazione fin dall'inizio, eh, non solo come associazione di familiari, anzi diremmo che è nata a livello nazionale è nata nel 1956, noi a livello locale. Siamo nel 62, è nata dalla convergenza di un gruppo di genitori di tecnici. Non a caso Milani comparetti era dell'Aias, non a caso anche Bollè a Roma e quindi eh, nello statuto non era come per l'Anfas che era strettamente, potevano diventare soci solo i familiari. Era l'unica associazione a Bologna che si occupava in quel momento di disabili fisici, anzi aveva stipulato anche un accordo col Comune di Bologna, si, faceva, si andava a fare la terapia sulla Villa Revedin, che poi dopo successivamente fu trasferita ai consorsi sociosanitari. Il Comune di Bologna decide in quel periodo, um, primissimi anni 70, ma direi fine anni 60, più, meglio come connotazione temporale, di impegnarsi in prima persona eh, sulla gestione di questo tipo di problemi, ecco, avviando tutta una serie di mh, come dire, opportunità di servizio che si staccano dal modello di ospedalizzazione che era il modello eh, dominante nel periodo immediatamente precedente. Una famiglia da sola? non smuoveva niente. Con un'associazione alle spalle siamo riusciti a entrare in contatto con l'assessore, con il sindaco, a farle vedere che noi famiglia non potevamo sostenere la spesa per la terapia, per la scuola, perché la scuola era un diritto. C'era la paura del nuovo. Lì è stato positivo il lavoro dell'associazione. In Pandan noi... Avevamo come presidente l'ingegner Piero, un uomo molto intelligente, anche disponibile, e l'ANFAS soprattutto perché aveva la Biavati come presidente, poi la Chiudina è entrata dopo come tecnico. Allora, il lavoro delle associazioni è stato quello di mediare fra la paura e la ostilità dei genitori e invece quello che erano le offerte che stavano venendo rispetto alla scuola. Questo ha coperto, diremo, tutto siamo andati avanti anche nei primi anni 70-75 e questo diremo ha, mh, diremo ha portato a un lavoro notevole di eh, rapporto strettissimo con le famiglie. Nello stesso tempo però anche di ricerca continua da parte delle associazioni di quello che potevano essere delle esperienze positive. Un anno che veniva giù una neve, in gennaio, me lo ricordo, me lo ricordo sempre, col pommino ci ha portato al consiglio che non ci volevano dentro, ma noi ci siamo andati, c'era anche la laiole, vero? Ecco, al consiglio comunale con tutti i nostri ragazzi che venivano giù una neve che che Dio la mandava tutte le carottelle, eh, eh, insomma, abbiamo eh, sempre lottato. Eravamo a Risoli e da qui dovevamo andare su, se uno aveva la possibilità prendeva il taxi, se no io andavo lì e prendevo l'autobus in Silei. E da Risoli ci ha mandato a Villa Revedin. a Villa Revedin, dovevamo fare un pezzo di strada, che il mio era anche abbastanza peso, scendevo dal, dall'autobus e me lo portavo su in spalla. Sono venuti su i dottori del Risoli, tutti del, della brava gente, ci hanno detto, guardate, adesso voi andate a casa, nei quartieri troverete tutta la terapia per i vostri ragazzi e vi troverete di un bene che vi trovate meglio di qui. E noi, delle belle minchioni come da mamma, Credevamo tutti, firmiamo, veniamo fuori perché purtroppo la sua aveva ragione, dovevano mettere dentro i seminaristi. Usciamo fuori con i nostri ragazzi per tre anni, tre anni. Li avevamo lì, il mio era diventato come un vecchio decrepito. Alle superiori hanno detto basta, adesso vi arrangiate. Noi non ci siamo arrangiati siamo andati a scuola per un anno con l'ambulanza i ragazzi andavano a scuola in via Sant'Isaia alla mattina alle 8 un'ambulanza scaricava tre ragazzi si fermava tutto il traffico in via Sant'Isaia allora in questo modo qui abbiamo ottenuto il trasporto dalla regione stavamo e c'ero io come presidente la Iole come volontaria che ci ha messo un sacco di ore c'era la Marta, l'ora no? una ragazza disabile che faceva da segretaria con una, con una particolarità che l'Aias pagava lo stipendio alla Marta ma lo stipendio veniva di dietro da dietro pagato dal babbo sono stato consigliere per due mandati penso che lei con tutti i suoi difetti abbia una ideologia cioè cioè mi ricordo che l'ideologia di carattere intrinsecamente positivo, cioè mh, mette al primo posto la, la persona e le sue L'idea del centro di documentazione è venuta fuori come spesso capita quando ci sono incontri fortunati, diciamo così fra più persone, più tematiche, più storie, più idee. La prima è questa, di creare una biblioteca specializzata sulla disabilità. L'altra idea, siccome avevamo persone all'Aias con gravi deficit motori e quindi con anche numerosi problemi per l'inserimento lavorativo, ha un po' funzionato l'idea che si potesse fare un lavoro di tipo intellettuale. Credo che l'Aias abbia saputo fare un po' sistema fra tutte queste idee. La storia del nostro gruppo di lavoro comincia nel lontanissimo 81-82 con l'acquisizione del primo microcomputer. A quel tempo eravamo un gruppo di obiettori di coscienza e un gruppo di volontari, principalmente tecnici e uno psicologo. Fino all'84-85 abbiamo lavorato in, all'interno del centro di documentazione e Handicap, fuori da Zeglio, in uno stanzino 3x3, in parte occupato dalle scansie di, dei libri della biblioteca, e avevamo sostanzialmente un tavolo e poco più. Nell'85 siamo passati alle scuole Bombicci, allora da 3x3 siamo andati a un 6x4, un monolocale che avevamo attrezzato in due micro locali, mettendo su un primo laboratorietto dove si, faceva, si costruivano allora anche i primi, alcuni ausili. Io credo di aver avuto dall'Aias una sostenibilità assoluta sulle le idee che allora erano veramente al limite, al limite delle scelte. Andiamo in Marocco. A fare il sud del Marocco. Primo viaggio mai organizzato, eh, molte di queste persone non erano andate neanche all'estero, erano soci dell'AIAS, dell giovani, e andammo in Marocco, terra che per fortuna conoscevo, paese che conoscevo per cui qualche riferimento, facendo il sud del Marocco con eh, le carrozzine in mezzo alle tende, in mezzo al deserto. Nel 88, Struttura è diventata... ah, la... la... la... la... la... la... la... la... la... la... la... Sono stato il primo in tanto quindi avere la possibilità la possibilità la la singola. Ecco, nonostante l'ambito comunitario di la mi la un po' la però col tempo mi sono... reso conto che la struttura che tipo è iniziare non può non avere certe cioè, cioè, car caratteristiche certe cioè, cioè, ecco. La cosa che avrei fatto diversamente era eh, l'esperienza di Paderno. Perché? Perché io consideravo che l'esperienza di Paderno a cui poi è nata questa casa eh, la pensavo come punto di transito, non come eh, casa che dovesse essere ed avere una... Eh, residentalità definitiva. Pensavo che le persone disabili dovessero e potessero avere eh, quello che secondo il mio modestissimo parere è uno spazio di, di decriminalità che purtroppo eh, io vedo che molto spesso le persone disabili quello che abbiamo ottenuto quei tempi l'abbiamo ottenuto attraverso l'Aias. trasformazione di un'associazione di mutuo soccorso tra genitori a un soggetto che invece interagiva con le istituzioni pubbliche, in particolare col comune, nella definizione, nel mantenimento, nella creazione di servizi. Una persona, una persona. Non, non conosco tantissimo tanti, che sono dentro, sono tutte dentro di me, però non, non, non riesco a dire una persona speciale, sono tutte speciali. Mi ricordo che ho imparato moltissime cose, fra le tante cose una cosa importante è che ho acquisito e che imparavamo tutti lì a gestire, era il tempo, eh, la lentezza, allora si lavorava là invece con persone che anche solo a parlare o a esprimere un concetto ci mettevano qualche minuto, se non di più, e quindi fare il giornale con Michele Morritti, con Claudio Imprudente, con Andrea Tinti, con Luca Pieri, eh. comportava tempi dilatati, fastidia anche, nervosismi, però era una condivisione, era un prodotto che era molto più che nasceva molto più ricco. La Fabia Venturoli per averci insegnato il rispetto di una persona disabile in tutto e per tutto. l'Enrique Lenzi, perché a me ha insegnato a, a, a rapportarmi a lavorare nel, nel, nell'ambito del sociale. Ecco, quello è stato un insegnamento molto impegnativo, che però credo di portarmi dietro. <sussurra> pubblici, haciendo pubblici. Oh, un Ah, ah, ok. E' quella che ci oh, non la p*** che a appare. Il mandato da consigliere, mi Ma sono una confidenza tra le cose po politica a cui il problema del handicap o del deficit deve rapportarsi perché la, la la politica fa parte del, del gioco. E anche questo continuo, continuo, questo cambiare progetto dopo un lasso di tempo di sperimentazione abbastanza lunga, eccetera, mi, dava sempre, mi ha sempre dato nuovi stimoli. E poi l'ingegner Pieri naturalmente ti dava la possibilità di muoverti anche da sola. E con queste lettere che l'hai saputo per una volta ha fatto esprimere la persona disabile su, su, appunto, su temi che secondo me sono comunque fondamentali, che riguardano la creazione della disabilità, come, eh, come si vive con la disabilità. Ha eh, cominciato a, a, a dire che non... Eh, che non c'era e che, che, che bisognava convivere con l'handicap, non sperare nei miracoli scientifici. La vita, come poi, fortunatamente non è finita in, in, una, in una sala di, di reeducazione funzionale, ma è fortunatamente andata oltre. Sicuramente non voglio. Poi come hai. Poi ho un di poi si può, si può sempre vedere insieme perché le cose vanno eh, migliorate. Io personalmente non mi davo da fare, ero disponibile a vedere quello che serviva a Marco ma quello che serviva anche agli altri. Io mi sono appassionata a tenere dietro eh, perché io vivevo il problema di mio figlio ma sentivo anche che con le mamme eh, dovevamo aiutarci insieme. Il mio istinto era di lavorare per l'Aias e fare le cose gradatamente mi sono fatta coinvolgere. Io sono sempre stata all'interno dell'associazione e ho sempre, il mio ruolo è sempre stato quello di collegarci fra di noi io quello dico l'ho vissuto ho cercato di farlo tutto il tempo che sono stata lì nel mio piccolo qualcosa ho sempre fatto anch'io per eh, per l'Aias sono stata anche consigliera con la Iole. delle sere andavamo al consiglio con l'Aiole finito diciamo la riunione che si faceva oh, o in casa da uno, in casa dall'altro, o anche eh, in associazione, perché non, eh, non c'era un posto stabile. Per ritrovarci un po', mentre così, si facevano le crescentine, eh, io impastavo, insomma, si friggeva, capito, per stare insieme e sempre si discuteva. Mi ricordo quanto ci tenevo a quel lavoro, mi ricordo quanto mi portava via di energie, quanto mi appassionava. Mi ricordo quanto non guardavo l'orologio, quanto tempo si stava in quegli ambienti. Per me. Foi. que foi? O que Che tempo da, da dedicare. È stato un periodo per me meraviglioso anche perché c'era effettivamente la voglia di realizzare, c'era molto poco. In quel periodo c'era l'operfido, eh, poi all'operfido succedette Ancona, eh, c'era un lavoro fra il pubblico l'università e le associazioni, vabbè, più o meno nate, cioè nate da, da, da alcuni anni, <coughs> da alcuni anni proprio per cercare di dare delle risposte molto qualificate e, e dare una risposta anche alle esigenze dei familiari. Io stavo bene dove stavo, mi piaceva fare le cose che facevo, non avevo una visione complessiva del senso di utilità dell'Aias nella vita sociale di Bologna, è stato tutto un po' automatico, io ho sempre fatto questo alla fine e mi sono sempre divertito molto. Sicuramente con l'Aias ho trovato quella, quella voglia di fare, quella leggerezza che mi ha permesso poi di, non so, di sentirmi abbastanza a casa mia. Sono sempre stato molto contento di lavorare per un'associazione impegnata seriamente, ma che aveva quel tocco per certi versi di leggerezza che mi garantiva un'area di piacere e di divertimento in un lavoro impegnato, che non è poco. Lavoro per Raias da da mm, 19 anni, un bel po'. Quando ho finito le scuole superiori, ho fatto, ho fatto tanta do tante domande, di tanti con concorsi, e dopo alla fine ho, ho detto, ma perché non chiedere? Alla All'Aias, poi dopo pian piano ci sono riuscita un, un po' in borsa lavoro e dopo sono stata assunta. Aias con la sua esperienza nel tempo ha spinto l'ente pubblico alla creazione di un servizio e insieme si è andati al rinnovo periodico delle convenzioni introducendo sempre elementi migliorativi coprogettati un'esperienza molto felice di coprogettazione di servizi che vengono erogati come servizi pubblici, eh, in quanto sono gestiti direttamente da, dall'USL attraverso la convenzione con AIAS. Quello che abbiamo cercato di fare negli anni è legarci, fare rete, sia a livello locale, eh, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Per guardare al futuro guardo al passato. Eh, credo che AIAS abbia giocato un, un ruolo molto importante di stimolo nei confronti degli enti locali per lo sviluppo anche di servizi innovativi tipo quelli sugli ausili. L'AIAS secondo me eh, deve riprendersi il valore associativo. Il più possibile di rappresentare il diritto e i nuovi bisogni delle persone disabili perché sono cambiate in un momento in cui siamo al taglio dei servizi. Adesso ci sono in discussione questi diritti, per cui secondo me l'Aias dovrebbe ritornare ad essere quella che era all'inizio degli anni Ottanta, cioè l'associazionismo che difende i bisogni, ma che dà anche delle idee progettuali nuove su come risolverli. Le battaglie ci sono ancora anche adesso. Le famiglie devono, non possono essere da sole andare a lottare. La funzione dell'AIS adesso è ancora di essere un supporto alla famiglia. Un momento di vera transizione, transizione politica, transizione organizzativa, transizione di modelli, bisogna pensare a nuovi modelli di gestione delle persone disabili, dovrebbero pensarlo anche le famiglie, e incominciare a rivisitare, a rivisitare la... la tutto l'insieme della gestione del disabile, che purtroppo oggi continua ad essere gestito solo in, in virtù dell'emergenza. La mia impressione, anche se conosco ormai un po' da lontano il lavoro dell'associazione dell'Aias, è che questi anni di grande lavoro di gestione di operatori, educatori, appalti, denari, problemi, organizzazione, abbia un po' distolto l'attenzione dell'associazione da attività più di carattere educativo, culturale, divulgativo, che erano quelle che allora, almeno quando c'ero io, erano quelle che in parte noi, di cui noi in parte ci occupavamo. L'esempio che io faccio spesso quando mi capita di parlare è che, non so, io mi ricordo gli anni 70-80 il tema del diritto al lavoro era un tema acquisito, i ragazzi che conoscevo io almeno e non solo, lavoravano, con grande fatica, ma lavoravano ragazzi che magari con gravi disabilità, oggi mi sembra che il tema sia assolutamente fuori dall'agenda, cioè chi ha una disabilità media o grave certo non pensa e non ha nessuna possibilità di trovare un lavoro e su questo secondo me bisogna ancora tornare a lavorare. Io credo che eh, tra eh, quello che succedeva allora, cioè primi anni, anni 70, dove eh, l'inserimento di persone disabili nella realtà sociale era di fatto vissuto anche dai genitori per traslato, ma in prima persona dagli interessati, come una rivendicazione di diritti, nel clima generale della rivendicazione di diritti che ha connotato quel periodo, e successivamente c'è stata inserita questa fase della sussidiarietà e del pensare. Al rapporto eh, appunto tra attività di promozione e impegno diretto del soggetto pubblico, ecco, che ha fatto abbastanza venire meno, non so come dire, eh, questo eh, passaggio caratteristico, che è stato il passaggio caratteristico degli anni 60-70. Eh, in bene e in male, nel senso che in bene perché tutta una serie di cose che ai tempi costavano mobilitazioni pesanti, esposizioni personali anche molto forti, sono diventate di fatto dei diritti acquisiti. In male, eh, nella misura in cui è stata persa la capacità, la volontà e anche il piacere, ma questo è un tema comune a tutta la società per certi versi, di lottare per alcune cose, mobilitarsi per ottenerle. Credo che il, la collocazione pubblica dei servizi ausili sia importante, sia assolutamente da mantenere, e in un modello in cui noi abbiamo sempre creduto, e che è la nostra filosofia di lavoro, cioè eh, dei servizi che aiutino a individuare la soluzione migliore, tecnica, ma non solo, eh, da inserire in un progetto di vita alle persone. Se guardo avanti vedo eh, rinforzare questo, questo ruolo. Nell'attuale momento di crisi credo che eh, centri ausili eh, come i nostri siano un importante alleato dell'ente pubblico per spendere bene i propri soldi. È cambiata l'AIA tanto quanto è cambiato il mondo in generale. Pur mantenendo la sua anima ha tentato di adeguarsi al mondo corrente e secondo me tra gli anni 80 e il 2012 sono cambiate tante cose dal punto di vista proprio della concezione sociale, dal punto di vista del contributo, dal punto di vista economico che ci poteva essere, dal punto di vista della partecipazione, dal punto di vista degli ideali, secondo me sono cambiate tante cose. Non è io non, non la considero un'associazione di dinosauri ancorate a un'idea vecchia, se adesso vai a vedere l'impegno che Aias ha con, con la tipologia di utenza… Cioè, Ovviamente non ci sono più, più persone con territoria a Parigi spastiche, ma ci sono 10.000 altre problematiche diverse, quindi comunque anche lì è, cambiato, è cambiata la modalità l'approccio, il modo di stare in rapporto alle nuove disabilità che ci sono. Da parte delle associazioni ormai non si parla più di umanità, si parla di efficienza, di si parla di, di, di preparazione professionale, non ho niente, io contro la preparazione professionale, no? ah, di preparazione professionale, di gestioni altamente professionalizzate, però alla fine di umanità non se ne parla. Credo che, che sia, sia un aspetto fondamentale che bisogna recuperare, soprattutto in questo periodo di transizione, per cui se dovessi dare un consiglio all'Aias, Uh, direi mettiamoci lì no? troviamoci attorno a ta un tavolo no? ma AIS e altri perché credo che le collaborazioni debbono essere estese e incominciamo a, a guardarci fuori e dentro che cosa ci succede e vediamo che cosa possiamo fare cosa inventarci per gestire il futuro il futuro dell'AIS è detto Detto molto in sintesi dovrebbe sempre essere un futuro dove tu, eh, per usare queste immagine, dai sempre più la, la parola alla persona che da oggetto diventa soggetto e protagonista della propria vita. La persona disabile è soggetto e deve essere protagonista di se stesso, delle cose che vive e quindi la persona disabile che diventa una persona su cui si progretta, si investe, si scommette, è questo quello che deve fare devait dovrebbe de faire